A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, eccoci arrivati al webinar con IG, dedicato al trading con la price action, um, stile IR Forex. Come ogni eh, mese andiamo a portare qui in webinar alcuni argomenti molto importanti, alcuni topic molto importanti che considero, rilevanti per una buona attività di trading e quest'oggi eh, credo che andremo a toccare un, un tasto che magari non tutti conoscono perfettamente, magari che devono approfondire e che è la creazione di un piano di trading. Quindi anche se qui adesso vedete i miei grafici, eh, in realtà tra un po' potremo aprire un file eh, vuoto, eh, tavola bianca, come si dice, lavagna bianca, e eh, andremo a eh, capire come creare questo piano di trading allora prima di iniziare volevo salutare tutte le persone che sono anche parecchie e che sono qui, eh, mi scuso per il lievissimo ritardo all'appuntamento ma c'erano dei problemi con GoToWebinar, eh, avevamo avuto dei problemi per aprirlo ma adesso è tutto ok, vedo che Vincenzo eh, mi dice anche che audio e video sono ok salutiamo tutti i presenti, vedo anche molte persone che conosco, quindi un salutone a tutti molti sono anche Platinum, eccoci qua, grazie, buonasera a tutti bene bene bene, allora spero stiate bene, eh, oggi grande argomento, eh, argomento anche poco trattato se vogliamo No, in generale eh, dai vari trader, io sapete che spesso tratto anche argomenti che non sono solamente eh, dedicati al profilo puramente tecnico quindi eh, puramente eh, dedicato al grafico ma anche molti aspetti che servono poi per far sì che questa attività che è un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti possa diventare un'attività profittevole e costante quindi la creazione di un, di un piano di trading partendo da zero allora ehm, io vi faccio vedere questo che è il piano di trading che eh, c'è sul platinum cioè sul nostro servizio insomma operativo didattico eh, il forex 2023 piano di trading che ovviamente trovate all'interno del platinum eh, e che da qui voglio partire non tanto perché vi voglio far vedere il mio ma dopo ve lo faccio anche vedere e lo commentiamo ma prima vorrei proprio partire da qui perché anch'io che è da tantissimi anni ormai possiamo dire che sono in questo ambiente e ho eh, quindi una certa ormai esperienza una certa familiarità dei mercati, ho ormai una metodologia come dire, ben rodata, comunque ogni anno, seppure praticamente rimane più o meno lo stesso, vado a rivedere il mio piano di trading e vado a capire se ci sono dei dettagli, delle sfumature da sistemare e soprattutto ce l'ho, quindi non è che siccome faccio trading da tanti anni non ho un piano di trading, ma ce l'ho. Quindi consiglio prima di tutto a tutte le persone che vogliono fare trading in modo serio e profittevole di una volta che si sono acquisite le giuste competenze per fare trading, perché questo ovviamente è necessario in qualsiasi attività e questi webinar che facciamo anche di mese in mese aiutano a migliorare ad acquisire alcune competenze, eh, possiamo poi passare al lato pratico ma per passare al lato pratico abbiamo bisogno per forza di un eh, piano da rispettare. Quindi quando si parla nel trading di disciplina, di, eh, di, di, di rispetto delle regole, quali regole del nostro piano di trading? Va bene? Io sono partito in quarta, eh, perché questi 5 minuti di ritardo poi così almeno eh, non ce li mangiamo. E, quali regole? Allora, bisogna sempre partire da che tipo no, di trader vogliamo essere, che tipo di... Um, investitore di brevi termine vogliamo diventare e eh, quindi partendo da questa domanda eh, possiamo andare prima di tutto nel piano di trading che io adesso eh, con voi compilerò per farvi capire no, eh, come si può creare proprio partendo da zero da una lavagna bianca come abbiamo visto da un, da un foglio bianco eh, come si può andare a a, a farlo. Allora andiamo a vedere, facciamolo qui insieme, piano di trading, Tanto, abbiamo la nostra oretta per farlo con calma, eccolo qua, piano di trading. Ovviamente io qui porterò degli esempi generali, ma anche poi scriverò diciamo, delle cose che sono più in linea con quello che potrebbe essere il mio piano di trading, che non è per forza quello di un'altra persona. Okay. La cosa però che voglio, eh, come dire, mh, sia anche da, da sottolineare, no? che sia assolutamente importante, è che non si fa trading senza un piano di trading. Mm? Questo è molto molto importante. Quindi nel piano di trading appunto la prima cosa che si va a, mh, o, o la prima insomma, tra le prime cose che si vanno a scrivere, è i mercati che un trader conosce e vuole Utilizzare. se io sono un trader che mh, vuole operare esclusivamente su un mercato mi viene in mente sulle valute per esempio euro dollaro uno dei eh, cambi principali o se voglio tradare sull'ambiente degli aggregati azionari lo standard pur 500 un altro mercato importantissimo delle azioni oppure Uh, L'oro, no? Il gold è un altro mercato assolutamente importante uh, per appunto, um, i trader. Sono tre i mercati, ho citato diversi, uh, ma importanti, diversi come asset class, ma importanti allo stesso modo. E allora decido magari nel mio piano di trading di inserire, non so, due mercati euro-dollaro e standard and poor, per esempio, no? Cioè, sono un trader che eh, utilizza solo uno o due mercati al massimo, diventerò esperto di quei mercati in maniera assoluta e quindi poi ne andrà da sé che eh, anche nella parte del piano di trading, dei time frame utilizzati, utilizzabili, del rischio preso, di tutta una serie di argomentazioni anche della fascia temporale con la quale si può lavorare, eh, ci saranno ovviamente dei risvolti diversi, perché. È normale. Quindi io adesso qui ovviamente vado ad affrontare, ripeto, il mio piano di trading per come sono io, no? Poi ognuno dovrà farlo suo, eh, dovrà farlo proprio per, far, per scrivere quello che in realtà vuole fare. Però diciamo che in questa serata andrò a inserire dei buoni esempi di come io vado a eh, no, fare questo piano. Quindi se io vado a inserire i mercati principali su cui voglio operare e quindi quelli su cui cercherò di concentrarmi durante l'anno e quindi non dovrò distrarmi troppo con altri ecco perché a cosa serve questo piano di trading e cosa serve rispettarlo la prima cosa che, ehm, che si va a mettere è la lista mercati no? lista mercati lista mercati lista mercati dove si può andare nel specifico io per esempio uh, posso andare a mettere non so, le coppie di valute che utilizzo quindi andrò a mettere sterlina, euro andrò a mettere Australia yen Canada scusate, ecco qua poi Andrò a mettere sempre per quanto riguarda il mio la mia lista. I mercati americani eh, principali a livello, mh, a livello borsistico, quindi S&P Nasdaq. Quelli, quindi quelli americani, quelli europei. Io vado a vedere il DAX e il nostro Mib, poi gold e Oil vti, l'olio americano. Mm? Basta. Poi posso andare a inserire, anzi aspettate. Come posso andare a inserire azioni con la price action più interessante in linea con i con gli indici di riferimento che sarebbero quelli della mia watchlist cioè cosa significa? significa che io nel mio piano la prima cosa inserisco i mercati che andrò a utilizzare lavorando, e questo sarà il secondo punto cioè il time frame lavorando io principalmente con eh, con la price action, e quindi la price action non è fatta sotto certi time frame. Chi vi parla di price action sotto certi time frame non ha capito niente della price action. Ok, la price action come metodologia, se uno parla di price action come azione dei prezzi, come terminologia inglese per dire azione dei prezzi, è un conto. Ma se parliamo di price action come metodologia e si parla di time frame più bassi, di un 4 ore stiamo già vaneggiando, quindi attenzione, e ve lo dicevo uno che la, la price action la fa da quando è nato e eh, quindi potete ben capire. Quindi price action, time frame grandi, weekly e daily, con delle eh, anche delle osservazioni su 4 ore che adesso inseriremo, ma non sotto di quelli. Quindi cosa significa? Significa che io lavorando su questi tipi di time frame andrò a da avere per forza di cose non un solo mercato o due da lavorare, neanche 100 però qualcosa in più quindi una decina come potete vedere qui no? quindi 5 coppie di valute, 4 indici oro e petrolio, sono circa una decina se non sbaglio sono 11 se non conto male eh, mercati e poi come io faccio sempre inserisco qualche azione che però è all'interno dei di questi quindi Germania, Mib e uh, S&P e Nasdaq più o meno e quindi so esattamente come si stanno muovendo i panieri di una determinata che, che, che raccolgono una determinata azione per esempio io sono molto focalizzato sul Mib 40, a me piacciono gli titoli italiani perché li conosco meglio, perché sono italiano, perché spesso molte aziende le vediamo girando per le strade delle nostre città o per no, i vari in autostrada vediamo capannoni di questa e di quell'altra, quindi MIG 40 sicuramente con le azioni italiane è per me è un punto di riferimento. però come vedete, mantengo una linea che non va a prendere qualsiasi cosa eh, durante la settimana. Forma una, una situazione interessante a livello, per esempio, di price action. Io faccio la price action o qualsiasi altra cosa perché andrei un po' a distogliere il mio focus quindi il fatto di farsi un piano di trading che abbia una lista mercati ovviamente va in, eh, è direttamente proporzionale al tipo di trader che vogliamo essere io che faccio un trading su daily e weekly ho bisogno di non troppi mercati neanche però di averne solo uno perché sennò diventerebbe poi difficile eh, trovare eh, il, proprio, il numero di opportunità che ci permetta poi a fine mese, a fine anno di creare dei numeri di un certo tipo, ma neanche troppi, perché altrimenti troppi ci tolgono focus e ci tolgono quindi eh, qualità, eh, ci tolgono un sacco di caratteristiche importanti per il nostro trading. Quindi io, prima di tutto, lista mercati, Che vuol dire? Ripeto, che non mi vado a tradare il, non lo so, il eh, lo London Sugar o... Eh, Franco yen. Non avete capito? No, potrei andare a lavorare direttamente dei cross che sono all'interno di queste valute. Per esempio, se conosco bene il movimento di Euro-Dollaro, conosco bene il movimento di dollaro yen, potrei se sono già avanzato, se conosco bene il mio mestiere, se sono ormai esperto, anche a volte trovare degli spunti già solo guardando euro-dollaro e dollaro yen e quindi andare magari su euro yen, che è il cross figlio dei due cambi col dollaro americano, che eh, mi dà degli spunti, potrei farlo. Lo faccio non molto frequentemente, lo faccio più raramente, e eh, capita. Però ecco la, il mio focus deve essere principalmente su questi. Ok, questi qui sono quelli del focus, quelli sottolineati con la, con la sottolineatura. Va bene. Antonio dice azioni in linea con settore indice, e dopo qui ecco Antonio ha tirato fuori un argomento che è più riferito anche al tipo di metodologia no? che poi uno va a lavorare, perché se uno magari è più concentrato su azioni, su alcune azioni, allora a quel punto può andare a vedere sia il settore di riferimento, sia magari i competitor principali di quell'azione e l'indice poi che ne fa riferimento quindi poi si possono fare, però quello va più nella metodologia, qui è proprio un piano di tre un po' più generale, da seguire in maniera molto molto eh, disciplinata, perché se noi abbiamo delle regole vedrete che già si faranno meno m, errori, si faranno meno, eh, si lavorerà meno di istinto meno di, eh, come dire m, di emozioni e più in maniera pianificata e razionale cosa molto importante in borsa ok? qui si parla ovviamente di questo altro punto che andiamo a inserire nel nostro piano di trading e che è importantissimo anche qui, anche qui è i time frames io ovviamente devo sempre pensare a che tipo di trader voglio a che tipo di trader voglio diventare o voglio essere perché se io sono un tipo di trader che non vuole tenere le operazioni oltre più giorni, quindi in, in overnight, non vuole andare alla notte, voglio tenere solo operazioni di brevissimo termine nella giornata, allora dovrò fare una scelta. Comunque anche lì se dovrò fare questa scelta non posso andare a prendere eh, tutti i time frame del mondo andando alla ricerca spasmodica di un dei segnali di trading perché devo per forza tradare, poi ognuno mh? Eh, io facendo un trading come dicevo prima, più rilassato, più pianificato. Eh, io, ogni operazione, sapete, me la scrivo e vi consiglio di farlo sul mio piano di trade. Sul mio diario di trading, vado a fare tutte le mie analisi, eccetera. Quindi, io faccio un'operatività che è un'operatività di trading, ma non è un'operatività di trading intraday, è capitato che ho aperto un'operazione la mattina e si è chiusa la sera, voglio dire. Non è che, però il mio fare trading è cercare un trigger che spesso dura qualche giorno, a volte qualche settimana, quindi è un trading, quello che io chiamo trading di breve termine, swing trading. Quindi time frame qui più efficaci e importanti, quali sono? Il weekly che ci permette di vedere la big picture quindi ci permette di capire qual è la struttura del mercato poi c'è il grafico daily assolutamente importante come conferma operativa di dinamiche che già avevamo notato su weekly e che può essere di aiuto per entrare nel modo giusto sul mercato e poi ci aggiungerei un 4h solo ed esclusivamente se il ehm, se c'è una situazione interessante ovviamente su wiki e daily e eh, per avere per esempio delle conferme in più qualora il daily magari non ci ancora non ci conferma qualcosa o magari vogliamo avere la situazione ancora più chiara può essere utilizzato e quindi vedete che io principalmente qui metto ovviamente i primi due sottolineati perché sono i due più importanti non ho... Cioè io non ho la possibilità di, durante il giorno di andare sul grafico a 15 minuti, a 5 minuti, a un'ora, a 30 minuti, a quello che volete. No, perché non è nel mio piano. Quindi andrei a non rispettare la mia eh, regola, non andrei a rispettare la mia, il mio piano e andrei a fare quindi qualcosa che potrebbe generare eh, delle situazioni che non mi portano dritto all'obiettivo che è quello di essere costante e profitevole nel trading ma mi porterebbero nella situazione di magari fare eh, delle, delle cose che mi svantaggiano e mi portano lontano dal mio obiettivo di continuare a fare il mio profitto mensile con calma no? cercando di trovare le giuste opportunità va bene? quindi ovviamente questo è il mio piano poi ognuno in base a quello che è fa il suo io qui non voglio eh, no, questa non è, mm, questo non è il mio piano, è la mia, no, la mia cosa. Ognuno però deve farselo in base a quello e questo è una, un, un consiglio che vi do. Ecco, anche su time frame, non più di tre, già tre tanto. Vedete che io ne ho sottolineati due. Io solitamente potete eh, vedermi in tutte le live che faccio e, e potete chiederlo ai platinati. Io il quattro ore lo guardo praticamente quasi mai io faccio weekly e daily, weekly daily quindi ho due time frame uno che è quello weekly su cui vado a lavorare e guardare la struttura e il daily che è il mio operativo Quattro ore è una cosa in più che ci può essere in certi momenti avete capito? quindi pochi non troppa roba è un po' come con gli strumenti più roba abbiamo più potremmo incasinarci e fare confusione perdiamo focus quindi less is more come diciamo sempre il meno è più pochi strumenti, pochi time frame e disciplinatamente seguiremo quelli poi un'altra cosa importante che io inserisco sempre sul mio piano di trading è il rischio ovviamente qui dovrò e adesso qui per forza di cosa non è che vado a scrivere mh, a livello eh, dopo io vi faccio vedere anche il mio piano per quest'anno e comunque eh, ma non serve neanche perché lo sto facendo praticamente simile simile a voi eh, simile a voi scusate simile a quello che ho quindi non serve neanche che vedere molto simile eh, sul rischio ovviamente si deve andare a lavorare mh, osservando non solo quanti soldi ho a disposizione perché io potrei essere un trader che ha tanti soldi a disposizione ma poche conoscenze poca competenza poca esperienza eh, poca capacità di gestire le mie emozioni, cioè po poco di tutto, però ho tanti soldi. Allora io potrei anche mettere sul piatto un milione di euro, ma non avere le competenze per poterli gestire. E quindi se io dico eh, rischiamo il 2% di un milione di euro, cosa sono? 20.000 euro? 20.000 euro, quindi sono un po' troppi no? per uno che non ha competenze, esperienza, eccetera. Stessa cosa vale anche se io ehm, ho meno soldi. Diciamo che in linea di massima a me piace dare degli spunti a livello percentuale, perché a livello percentuale sicuramente rispetto al capitale, stando bassi, adesso vi dico anche quali sono gli spunti, sicuramente si riesce a tenere a livello così generale, voi riuscite a capire un po' in base ai soldi che avete, quanto potete. Quanto è il massimo rischio potenziale? Ma in realtà è molto importante fare una uh, analisi della propria esperienza, della propria competenza e di quanto siamo disposti a perdere, a pagare al mercato perché qualche trade ci costerà eh, nel momento in cui questo non va vale nella direzione che noi abbiamo deciso, che abbiamo pianificato. Succederà. No, è normale, fa parte dell'attività dell di trading, sono i costi no, dell'attività e quindi, e tante volte, tra parentesi, voi tutti cercate comunque la formula magica che non esiste Chiudo la parentesi quindi sapendo già, quindi, essendo consapevoli che nel trading ci sarà qualche operazione che dovremo chiudere un po' in perdita, un po' a costo dobbiamo trovare un, un, un costo massimo che noi siamo disposti a dare al mercato e anche questo costo dovremo magari moltiplicarlo per 5 o per 6 perché nel caso in cui ci siano più operazioni consecutive che non vanno alla parte giusta noi dobbiamo comunque essere ancora vivi dopo 5, 6, 7 trade che possono non andare bene Ok? quindi torniamo a bomba qui sul rischio qual è la percentuale che mediamente io vedo può non essere pesante per un trader? Allora, la percentuale, le percentuali che mediamente eh, non sono no, eh, pesanti per un trader vanno dallo 0,5% del proprio capitale fino a un massimo di un 3%. C'è anche chi va fino a un massimo di un 5%, però io rimarrei abbastanza, no, abbastanza tranquillo. Questo però, adesso devo farvi una, una piccola, come dire... Ehm, Qui devo inserirci una postilla diciamo, no? perché 053 vuol dire che su un trade se io ho, eh, non lo so, mh, mettiamo 100.000 euro no? eh, per fare trading, 500 euro sono eh, il 0,5% il 3% sono 3.000. Quindi se io eh, vado a rischiare eh, un trade 500 euro e l'altro 3.000 e l'altro 1.000 e l'altro 3.000 e l'altro 500 e faccio così, diciamo che non è proprio mh, ottimale devo capire tra questa soglia qual è la soglia mia eh, dove anche a livello intimo a livello di patrimonio psicologico eh, riesco a gestirla riesco a essere comunque mh, tranquillo nella mia gestione e da lì scelgo e poi per un tot di tempo fino a quando non avrò realizzato x migliaia di euro in base ovviamente al capitale di partenza non cambierò la mia, la mia cifra di euro faccio un esempio pratico eh, ho un conto da mh, quanto facciamo? un conto più normale facciamo un conto da 10.000 euro che è un conto mediamente che voi molti avete e si riesce insomma, non è né grande né troppo piccolo è un medio piccolo conto che può essere buono per far trading almeno inizialmente no? quindi cosa facciamo? Se eh, decidiamo di rischiare il 2%, 200 euro, eh, perché 200 euro di questi 10.000, almeno inizialmente, per, i primi, per il primo anno magari, o per i primi sei mesi, dopo dipende anche quanto, quanto riusciamo a fare, eh, ci sentiamo tranquilli, allora metteremo questi 200 su ogni trade, quindi non ricalcoleremo i, eh, il 2% ogni volta che magari la nostra equity sale o scende. Cercheremo di darci, non so, una soglia di circa 2.000 euro, eh, che è il 10% totale nel senso se la mia equity da 10.000 diventa il mio conto da 10.000 diventa 12.000 allora quei 12.000 potrei iniziare a dire beh quel 2% che usavo adesso su 12.000 quanto sarebbe sarebbe 240 quindi cifra tonda 250 potrei iniziare ad alzare di 50 euro la mia soglia e il mio rischio va a 250 Andiamo a 15.000? Bene, a 15.000 quanto è il 2%? Quindi continuiamo a 250, 250, anche se sale il conto. Quando sono a 15.000 posso dire, beh, adesso, dopo, dopo che ho fatto questo, no, questo, magari dopo un anno e mezzo, sono arrivato a 15.000, l'altro tranquillo, senza fare cavolate. Bene, questi 15.000 quanto è il 2%? Sono 300, beh, me, lo, me lo posso, me lo sento nelle mie corde, ce l'ho? non solo per il conto che ho bene, metodi, e quindi nel giro di qualche anno poi, soprattutto per chi ha l'inizio, uno si costruisce anche un, un, un piccolo patrimonio, o piccolo grande patrimonio un po' alla volta, e due si riesce a sviluppare una mh, gestione del rischio, gestione della perdita esperta, che ci consapevolizza meglio in quello che facciamo e ci permette in effetti di gestire le nostre emozioni e quindi le nostre operazioni in maniera molto più efficace poi ai fine del risultato allora, qui eh, Stefano dice per esempio parole sante sul rischio personalmente ho adottato l'1,5% no, quindi l'ha fissato inizio anno e adesso sta tenendo quella cifra non mi disturba emotivamente se vado in loss, direi ottimale per un principiante come me, assolutamente. Guardate che se noi guardiamo anche è, è diverso, non è la stessa cosa fare trading per un hedge fund che farlo trading per un eh, trader come noi piccolo, diciamo, no? Eh, però dobbiamo un po' prendere spunto. Un, un fondo importante, no? Questi eh, grossi, eh, come dire, investitori, no? gestiscono importanti somme non è che vanno a rischiare su un trade troppo quindi impariamo no? su certe cose impariamo da questi perché perché sanno anche loro che anche se sono molto bravi conoscono molte cose eh, riescono spesso a essere dalla parte giusta però non sempre anche loro sono dalla parte giusta e quindi bisogna accettare quando il mercato va dalla parte è sbagliata è un po come no, noi siamo commercianti siamo dei trader e ogni tanto compriamo della merce magari l'avevamo comprata a 100 e non riusciamo a venderla tutta a 100 quindi ci rimane il magazzino e allora dobbiamo magari fare qualche scontistica dobbiamo qualcuno dobbiamo regalarla dobbiamo cercare di trovare il modo per eh, far sì che la merce esca che, di, di uscire con la minor perdita totale possibile e quindi di gestire il rischio anche lì ed è la stessa cosa per noi che facciamo trading in maniera imprenditoriale no? La cosa che voglio però soffermarmi è questa. Prendiamo un rischio, inizio anno, e da lì poi, eh, in base ovviamente alla liquidità iniziale, perché poi adesso vi ho fatto un esempio che potrebbe essere per molti, però bisogna vedere un attimo lì, e un po' alla volta si cambia, ma non subito, non è che ogni trade cambio a livello percentuale, questa è una cosa che vi consiglio di non fare. Quindi, rischio fisso, fino a un certo tot, si è guadagnato un tot, si può iniziare ad alzare un po' là. Posta. Mm? poi io nel mio, eh, nel mio piano ho un rischio massimo per, per il primo trade, per un secondo terzo, per un totale, però vabbè, è un qualcosa di più personale, quindi a quel punto avrebbe anche poco senso adesso eh, mostrarvelo. Però il rischio, insomma, 0,53% può essere buono. Quindi, qui eh, si fissa un rischio monetario inizialmente e si mantiene fino ad una determinata cifra per poi rimodificarlo come ho vi ho fatto l'esempio ok? Questo è un po' il, la questione del rischio poi, nella, uh, nel, sempre nel piano operativo, credo sia corretto andare anche a inserire uh, che tipo di gestione, diciamo, quindi gestione operativa si va a fare, no? Eccola qua, gestione operativa. Cioè, cosa vuol dire? Io devo anche qui avere chiaro, no? ovviamente poi ci sono le sfumature del mercato e quindi va ovviamente visto di giorno in giorno, ma la cosa importante è per esempio io vado a eh, tradare esclusivamente eh, solo i mercati, che hanno avuto un chiara informazione dove su weekly questa è una prima cosa che io faccio sempre informazione informazione va bene che fa già parte della struttura ok poi altra cosa eh, Mm, prima di, vedete, regole operative, prima di tradare il weekly, scusate, prima di tradare il daily, prima di tradare, virgola, il daily deve aver mostrato i dettagli che confermano il weekly, no? Non vuol dire per forza che ci deve essere la conferma sul daily. Potrebbe essere già una conferma quello che ha fatto il weekly perché il daily è già ben impostato, per esempio. Cioè il daily deve comunque essere in linea con il weekly. Cioè, se io ho un weekly di un certo tipo ma il daily non è ancora pronto, non faccio nulla, devo avere una conferma daily. Se io ho un weekly messo bene e il daily è messo bene lì allora ho questa cosa qua quindi prima di tradare il daily deve aver mostrato i dettagli che confermano il weekly la struttura weekly se vogliamo così capite meglio no? di prezzo weekly poi ancora ehm, i target sono su livelli chiave più confluenze magari confluenze di estensioni di volatilità questo è sempre il mio di piano quindi vado a capire che cosa che vado a scrivermi a confermarmi che durante la vita dei trade non potrò stare aperto all'infinito dovrò trovare dei punti di uscita i punti migliori di uscita saranno su livelli chiave grafici che confluiscono con i livelli di estensione di volatilità del, del pattern della, della, del, del nostro modo, no? della gamba poi qualcuno mi fa, eh, mi, fa una, mi fa uno spunto non bisogna tradare contro la tendenza weekly insomma ecco diciamo che non è tanto contro la tendenza Vincenzo quando io parlo di struttura allora guarda vi faccio vedere qui mh, e copio, faccio un copia e incolla di quello che è il mio piano il weekly qua parla di questo mh? eccolo qua weekly, struttura scusate devo fare così Eccola. struttura Trend, livelli, FIBO, vola, swing, dinamiche di PA, trigger. La cosa più importante sono trend, livelli. Trend e livelli, questo è importantissimo. Poi ovviamente c'è del FIBO, c'è della vola lì, lo swing. È tutto importante qua, ok? Quindi eh, non è solo Vincenzo, cioè io posso anche tradare contro la tendenza weekly, ma sono magari nella struttura weekly. Qua ci sarebbe, cioè, um, come posso dirti? Potrebbe esserci una situazione um, interessante su un mercato uh, che è long, ma interessante da un punto di vista short, perché magari sul weekly si è formato. Mi viene in mente, no? Se io prendo. <coughs> se io prendo qua, questo è un livellone, qua c'era andato il prezzo, eh? poi c'è ritornato, poi magari questo è in long, in long, in long, in long, e sul weekly mi fa questa. Io qui cercherò short, sul daily e sulle mie... ok? Quindi la struttura, la struttura. Poi questo non è... io non volevo fare il piano di trading mio, volevo darvi degli spunti, no? di cosa dovete inserire in un piano di trading partendo da zero quindi in questo caso ritorniamo sulla gestione operativa i, eh, andare a prendere profitto è importante ve lo dico, sapete perché? perché tante volte, magari su posizioni su cui magari stiamo anche guadagnando ho visto molti trader, molti di voi che sono un po' avidi e dicono no ma tanto può arrivare là, può arrivare là, può arrivare là poi non prendono più profitto, il mercato gira e gli torna indietro Addirittura o chiudono a zero o addirittura chiudono in perdita. Quindi cerchiamo di inserirci nel nostro piano anche dove prendere profitto. No? Dove prendere profitto è importante che... Eh, per esempio, eh, una delle confluenze importanti di estensione che noi utilizziamo è il 261.8, quindi confluenze 161.8 prima e 261.8. seconda sono due livelli importanti di confluenza per esempio no? um, un'altra cosa importante è che io mi sono scritto nel mio piano è questa che vi copio in collo. è questa anche se è scritto un po' male, con altro è lo stesso, dai. eccolo qua. Gestione trade anche con arduinacci, che è il mio modo di gestire i trade con eh, lo, diciamo, il movimento del 50% della vola del, del mio swing. Cioè, principalmente vuol dire questo, non lasciare che un trade con un profit consolidato possa diventare una perdita. Anche qui io sono ho lavorato molto su questa cosa. Mi è successo, negli ultimi 6-7 anni, e ancora di più negli ultimi 3-4, devo dire che ho migliorato molto mia, questa mia dote. È molto importante. Non abbiamo quel super ego, dobbiamo toglierci quel super ego che perché abbiamo guadagnato 300 ma avevamo comunque l'obiettivo a 600 e questo torna indietro si chiude o comunque si va a zero piuttosto ma non si va a in perdita ok se il trigger daily poi uh, ha una struttura che non convince come ho scritto nel mio piano quindi se il daily non è convincente, si aspetta, conferma a 4H, questo, ok, quindi mi faccio quelle 3, 4, 5, 6 in questo caso, no, 5 informazioni, eh, regole da rispettare durante l'anno anche nella gestione operativa, quindi tradare solo i mercati che hanno avuto informazioni su weekly, prima di tradare il daily dobbiamo vedere che abbia gli stessi, diciamo, dettagli o comunque conferma un po' la nostra analisi weekly, i target con confluenza di estensione, soprattutto queste due, sono punti importanti su cui prendere profitto o gestire la posizione. Gestiamo il trade in modo che i, i profitti consolidati, vuol dire che è da due o tre giorni che il mercato è in profit, che la nostra posizione in profit, non debbano diventare una perdita mai più. E soprattutto il daily, che se non è convincente nella con sua conferma, è meglio sempre aspettare una conferma a quattro ore o... Ehm, Conferme eh, su, eh, come si dice, ehm, a, a livello correlazioni, ok? Correlazioni, anche questo è sicuramente importante, perché può esserci, anzi per me le correlazioni sono un indicatore, no? Ecco, diciamo che per me, per un buon piano di trading, questi quattro punti, quindi, lista dei mercati da lavorare per avere più focus, time frame sempre per avere focus, rischio, già sapendo quanto deve essere, quanto fare, deve essere un rischio monetario, su cui una percentuale di questo tipo potrebbe andare bene. Si parte all'inizio, in principio si seleziona e poi non si muove fino a un certo tot. E nella gestione operativa dove ci sono quelle 4-5 informazioni chiare che voi dovete rispettare quando fate trading poi nel piano di trading si possono inserire anche cose in più io nel tempo ho mh, molto anche qui tolto cose che non mi servivano perché vedevo che poi durante la vita del, del trading di giorno in giorno non mi servivano più di tanto, non, avevano, non aveva senso andarle a inserire nel mio piano operativo in questo caso ho eh, ottenuto quelle cose che continuo ad avere continuo a scrivermi, continuo ogni tanto a rileggermi, a rivedere per mantenermi nella retta via, diciamo, no? per mantenermi in questo modo. Allora, andiamo a vedere un po' poi di vostre domande. Roberto dice, potresti spiegare meglio l'ultimo punto, livelli chiave ed estensione di prezzo? Sì, perché io quando faccio trading, è sempre una mia cosa questa qua, ma se io faccio trading, no? E per esempio, vado a fare trading su questo qui che è un mio trigger, che c'è anche qui, no? questa, no? che è un FTU, l'avevo anche tradotto, poi tra l'altro l'euro-dollaro qui, quindi andiamo a vedere, eh, ho un livello chiave che porta in area 1.10.50, che è una zona chiave molto importante di prezzo, eccola qua, questa è una zona di offerta molto importante, zona sell 10.50, e eh, mi vado a inserire questo qui, poi mi inserisco anche sull'altro trigger che è questo. Qui. E poi mi inserisco, non so se vogliamo metterci anche la pin bar questa. Qui. E poi faccio daily. Guarda che roba che è su... Aiuto, cos'è successo qui? Okay. cosa succede qui? che nell'area 1, eh, 10, 50, dove potrebbe esserci la mia uscita ci sono svariate confluenze dell'estensione di volatilità dei trigger che utilizzo boom 261,8 211,8 211,8 questa roba qua ci sta dicendo bene compro qui poi io qui avevo vabbè questo, qui può esserci la chiusura della posizione. Oppure, guardate, 161.8, oppure su questa barra di volatilità. Va bene? Questo sto dicendo. Non è il tema di oggi questo, era, il tema era come crearsi un piano di trading, eh? però per così sono stato chiaro. Ehm... bene, ho così risposto anche ad altri mm? bene, le, le estensioni di volatilità i ritracciamenti sono tutte cose che tra l'altro insomma, eh, noi parliamo spesso di queste cose eh, no? nostri, nei nostri corsi nelle nostre, nei nostri seminari anche qui l'ho usato molto tra l'altro, ecco, vi faccio vedere questo è il nostro sito, eh, non so se lo conoscete, molti di voi non lo conoscono, siamo attivi dal 2010 con questo sito. Eh. Siamo da un po' nel settore eh, e eh, oltre all'Accademia che è assolutamente un plus per chi vuole veramente affrontare il trading eh, a 360 gradi, eh, abbiamo anche i servizi di corsi staccati. Nel bando al video corsi price per esempio, c'è il corso che avevamo fatto qualche anno fa con il mio collega Antonio, dedicato alle estensioni di volatilità e di tracciamenti. Per esempio, no? ma anche sul corso price action, nell'Accademia ne parleremo di, questi, di queste estensioni. Quindi insomma, ci saranno i modi. Se volete approfondire sapete, ancora di più, sapete, insomma, potete scriverci potete, senza nessun problema. Allora, eh, vedo positivamente il trailing stop, beh eh, appunto mh, si potrebbe utilizzare ovviamente in questo modo con la gestione con arduinacci, io il trailing stop sapete che mh, lo utilizzo più manualmente, cioè non è che utilizzo un, un trailing stop eh, automatico perché lo ritengo, ma tutto quello che è automatico sui mercati a me non, non piace moltissimo ma per carattere mio. A me piace guidare la, ma la macchina e guidarla io, non farmi guidare da un robot okay? o da un sistema, da un algoritmo che dice ogni 10 pips, ogni 100 pips ti muovi col training, con quello stop. No, io in base al mercato, in base alla volatilità, in base a quello che mi sta dicendo il mercato vado a muovere, sì, è possibile, è esposto, posso farlo. Non, non è... Dipende, insomma, no? dipende dalla situazione. Roberto mi dice, fai rischio di rendimento 1 a 2? No. Assolutamente no, faccio rischio rendimento, faccio rischi ampi, quindi prendo stop molto molto ampi e poi il rendimento va sul tipo di, di, di livello, no, utilizzo anzi al contrario. Eh, ho un mio una mia approccio che non è quello classico dei libri, eh, ho iniziato con quello classico dei libri, poi però mi sono fatto il mio di approccio negli anni con la mia esperienza, e oggi ho degli stop che io chiamo stop paracadute che sono stop molto ampi su cui poi gestisco l'uscita anche in perdita molto prima di quello stop in realtà no? quindi vado a lavorare in maniera molto easy vi faccio un esempio ho un, un trade su Australia Dollar in questo momento AUDUSD, eccolo qua che è in lieve perdita in questo momento e guardate bene, questo è un conto reale eh, il mio stop dov'è? Cioè, questo è lo stop di circa 500 euro ce l'ho qua non so se avete capito quindi io 1 a 2 non, non lo guardo più non lo guardo mai eh, io poi da qui vedo dove si può andare a prendere profitto ma questo è il mio massimo investimento e vado a lavorare su questo se la posizione, se il mercato inizia ad andarmi un po' contro sopra certi livelli in modo razionale e con calma cercherò di capire se è giusto uscire su quel livello, se è meglio aspettare una barra in più se è meglio uscire sull'aumento di volatilità uscirò con una parità sicuramente minore, ok? Va bene? Quindi questo però, ripeto, oggi il topic era piano di trading e spero di avervi dato un supporto, un aiuto anche per come compilarvelo e che cosa inserire, soprattutto dovete poi essere in grado di rispettare quello che voi inserite, va bene? Bene, allora Massimiliano dice, grazie Arduino, ti seguo da mesi e ormai non vedo altri modi di fare trading. Bene, mi fa molto piacere Massimiliano, grazie, mi fa molto piacere. Grande. Bene, altre domande da voi, io sapete sono qui, io amo il mio lavoro, quindi per me stare anche un quarto d'ora in più, 20 minuti in più, per me non è assolutamente un problema, anzi, volentieri, non c'è, sono qua, nel mio bunker, come dico io, e quindi, se, se avete bisogno di qualche altra delucidazione sul piano di trading, su come costruirlo, o comunque qualsiasi cosa, qualche informazione, volentieri, altrimenti possiamo chiudere per oggi. Bene, mi sembra che tutto sia chiaro, io ho finito anche la mia bottiglia d'acqua, quindi molto bene. Uh, allora Antonio dice che sta studiando uno stop loss dinamico basato sui tuoi livelli di estensione, al contrario. Ecco, io uso l'Arduinacci su questo, proprio in questo modo, capito Antonio, da tanti anni, quindi utilizzo l'Arduinacci per spostare gli stop. Leonardo dice, capitale di partenza di 5.000 euro, troppo poco per iniziare? No, assolutamente, perché? Ma no, ognuno ha il suo di capitale che può eh, diciamo gestire no? in ottica di, di investimento di, su cui può lavorarci, quindi... Eh, Assolutamente, assolutamente no 5.000 euro soprattutto perché all'inizio attenzione però eh. per iniziare cosa vuol dire Leonardo perché è sempre lì noi vi faccio vedere una cosa prima vi ho parlato di accademia no? abbiamo messo appunto questa nuova formula non è un'accademia solita non è un corso di trading eh. un'accademia vuol dire è un percorso di trading ve lo faccio vedere c'è un sacco di roba potete andare sul sito e vedere è un percorso di studi dura 18 mesi con un fuoricorso che può andare anche fino a 24, cioè stiamo parlando di un percorso di studi che ha anche delle prove da superare, stiamo parlando di un... Di, di, di, cioè di fare un quindi quello che voglio dirvi è, la tua domanda è per iniziare, no, 5.000 euro se sei all'inizio devi tenerteli in tasca e non fare trading, devi prima acquisire tutte le competenze capire che cosa vuol dire trading, capire che tipo di trading vuoi essere, che tipo di trading vuoi fare, capire tutte le cose che riguardano il trading, i mercati e poi provarti in demo. Infatti noi facciamo proprio nei percorsi di studio un apprendimento teorico i primi sei mesi, apprendimento esperienziale in demo dopo i 12 mesi e solo successivamente, se riteniamo opportuno, diciamo alla persona che vuole diventare un trader, adesso tu ti puoi andare a mettere anche non so, i euro sul conto e fare trading. Solo così ragazzi toglieremo le percentuali dei trader che perdono soldi sul mercato. Se noi appena vediamo che è bello fare trading, mettiamo i soldi sul conto e iniziamo a tradare senza nessuna incompetenza o perché abbiamo visto un corso online o perché quello là eh, ci ha mostrato delle robe e cerchiamo di fare come lui. No, non ci siamo, ve lo dico perdiamo soldi così, Ok? quindi eh, cerchiamo di fare le cose in maniera sana, eh, noi sapete che, ripeto, siamo sul mercato da tanti anni, siamo sempre stati molto onesti, e io le cose le dico per quelle che sono, non ho nulla da dovervi vendere, ma vi dico, ragazzi, se c'è sacrificio impegno, il trader lo si può anche diventare, e, ma non è una questione di un mese o si fa un corso e si diventa trader, si mettono 5-10 mila euro, quello che è 1000 euro su un conto e poi si diventa bravi. E, no, quelli si perdono, quindi acquisiamo tutte le nostre eh, competenze e poi, solo poi, capiamo se è giusto andare a fare un certo tipo di discorso sul trading. Eh, ve lo dico per esperienza, anche, anche perché ormai sono adulto, ho due figli ormai grandi, e eh, ho ormai vi dico eh, i primi trade li ho fatti tra il 2004 e il 2005 2005 diciamo quindi provate a pensare 15 23 sono 18 anni che sto sui mercati e eh, di cui gli ultimi 13 con anche i forex quindi con questo sito che vedete di cose ne ho viste no? quindi se ve lo dico ve lo dico per, per voi attenzione fate molta attenzione Utilizzate il vostro tempo per formarvi, fate, fate i giusti passi, ok? Va bene? Bene, bravo Leonardo, giusto allora? Sì, sì, assolutamente. Uh, perfetto, ti ho già risposto. Okay. Bene, bene, bene. Allora ragazzi, io vi, eh, vi ringrazio perché siete stati molto, molto attivi anche qui in chat e siete stati molto... avete fatto delle domande ottime. Io a questo punto direi che eh, noi ci possiamo vedere alla, al prossimo webinar qui su IG eh, o comunque alle live che faccio anche sul mio canale YouTube, alle, a quelle che faccio quindi live trading room, a quelle che facciamo con IG, eh, al martedì sono live dalle 15.15 .15 alle 15.45, andiamo a vedere i i certificati Turbo, eh, vi dico già che se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale YouTube, al canale YouTube di Airforex, domani sera alle ore 21 ci sarà una super live con un nostro studente che è diventato un trader a tempo pieno, che si chiama Davide e che ci mostrerà delle cose interessanti, parleremo con lui, quindi ecco lui per esempio è una, assolutamente la prova vivente che facendo le cose in modo totale, in maniera 360 gradi con i tempi giusti si può veramente diventare bravi e lui è veramente diventato bravo quindi eh, domani ore 21 ci possiamo vedere sul canale youtube di Arduino Scherato, i e, e da lì parleremo anche di quello, quindi spero di vedervi bene, eh, io vi saluto vi ringrazio, vi auguro buona serata a prestissimo